10 novembre 1928, nasce a Roma Ennio Morricone. Sui banchi degli elementari conosce Sergio Leone, il regista con il quale, a partire dal 1964, stringe uno straordinario sodalizio professionale. Da questa collaborazione nascono le colonne sonore di Il buono, il brutto e il cattivo, per un pugno di dollari e C'era una volta il West. Ladies and gentlemen, Ennio Morricone. Dopo cinque nomination non premiate, il 25 febbraio 2007 gli viene conferito il premio Oscar alla Carriera per i suoi magnifici e molti contributi nell'arte della musica per film. Il Kodak Theatre si alza per la standing ovation. A consegnargli la statuetta è proprio Clint Eastwood, l'icona western che Morricone ha contribuito a rendere indimenticabili. Muore nel 2020.